si legge online e perché è importante capire come le persone leggono online. In un recente video, um, che ti linko qui sotto, ho parlato proprio di come scrivere per il web o meglio di come scrivere un articolo per il proprio blog. In questo caso invece voglio cercare di spiegarti come le persone leggono online perché è fondamentale capire il comportamento dell'utente per cercare di capire come scrivere meglio. È chiaro che ci sono persone che scrivono per professione e non mi rivolgo a loro, in questo caso mi rivolgo ad imprenditori professionisti che utilizzano il web magari per scrivere dei contenuti sul proprio sito oppure per scrivere sulle pagine social, perché è fondamentale tener conto del canale attraverso il quale la comunicazione avviene. Questo per riuscire ad utilizzare una scrittura che sia idonea al supporto nel quale le persone leggono. Innanzitutto le persone online, a me piace dire che morsicano le notizie perché nessuno va mai a leggere un contenuto fino alla fine, a meno che proprio non gli interessi. La nostra lettura digitale è una lettura che viene fatta proprio a morsi. Prendiamo delle notizie da una parte dall'altra in maniera fugace, in maniera veloce, e andiamo ad approfondire solo se effettivamente siamo interessati. Arrivare alla fine alla lettura di un articolo è veramente un successo incredibile per chi ha un blog o per chi ha un altro canale di comunicazione digitale le persone si fermano il più delle volte questo ce ne siamo resi conto se no le fake news non avrebbero la possibilità di ehm, avere tanta viralità e diffusione nel contesto digitale si fermano al titolo al sottotitolo e a carpire qualche parola qua e là all'interno di un contenuto. Ti dico questo perché eh, se le persone hanno questa lettura così veloce, così spot, è chiaro che non puoi pretendere di scrivere per esempio un articolo del blog o comunque un contenuto su facebook ponendo alla fine del tuo testo il cuore del discorso. A maggior ragione se con quel contenuto vuoi rispondere ad una domanda, cerca di essere immediato nella risposta e nel contenuto che vuoi dare ed eventualmente dilungati sotto perché si legge distratti non si sta leggendo un libro seduti sul divano senza nessun altro um, influsso esterno quando si legge su un, un sito web uh, o quando si legge sui social peggio ancora che sia dallo smartphone oppure che si utilizzi un computer è chiaro che le notifiche che le notizie che i pop up che tutto ciò che appare anche gli stessi colori sono un fortissimo elemento di distrazione quindi perdere l'attenzione del lettore è un attimo ed anche per questo non devi annidare il tuo contenuto la tua risposta alla fine dell'articolo quando si utilizzano dei sistemi di tracciamento del comportamento dell'utente sul sito web um, sono dei, degli strumenti che riescono a um, captare la, uh, il movimento dell'occhio su una pagina digitale si ha una lettura che va dall'alto verso sinistra per poi scendere si va a leggere seguendo una sorta di f viene definita così come se il lettore andasse a um, andare a ricercare soprattutto le parti in grassetto le parti colorate i titoli cercando di ehm, avere una massima sintesi di ciò che legge non legge tutto il contenuto ma va sempre per quello che dicevamo prima a catturare l'attenzione su alcuni punti che eh, io definisco delle ancore di lettura tante volte utilizzare le ancore può dare una visione completamente sfalsata del contenuto però te che scrivi suggerisco di utilizzare i grassetti nella maniera più pertinente possibile fai in modo di evidenziare quello che sono le parti e i contenuti fondamentali del tuo articolo inoltre quando scrivi sui social cerca di parlare in maniera diretta non utilizzare lei, non utilizzare le lettere maiuscole, non utilizzare quel classico linguaggio burocratese perché le persone sono abituate ad utilizzare soprattutto nei canali social una lettura amichevole, una lettura fluente, una lettura confidenziale Scrivere in un modo troppo istituzionale è come sollevare delle barriere, ricorda quindi che l'utente che va a leggere online è un utente che non va a leggere un contenuto sulla carta stampata ed è proprio per questa ragione che se ti dedichi alla scrittura sui social, se prepari tu i testi insomma del tuo piano editoriale su Facebook o su Instagram o se scrivi sul tuo blog ricordati appunto quali sono le azioni e le caratteristiche del lettore digitale. Se ti è piaciuto questo video vuoi continuare a seguirci, iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per poter ricevere le notifiche se invece hai necessità di un confronto, di una consulenza magari appunto per la creazione del tuo piano editoriale sul blog sotto nel link trovi tutti i riferimenti per contattarci. Ciao e alla prossima!